Siamo in due. Mm. Solo giorni fa, e tutto questo appariva impossibile. Ora che un passo è la strada tra noi e il miraggio, è nato lo stimolo che dà vita all'impulso. In casa nostra per anni a dormire, mangiare, istruirsi, senza mai un respiro. Mai di bui insonni è stato la madre, né mai di chiari pranzi ha fatto la servitù. Mi sento in due. Questo dono, ogni giorno calpestato, oggi lo divido con te. Dimmi almeno chi sei, o almeno la voce che ti ha annunciato. Non hai nome, volto, radice, ma sei più di un semplice fusto. Se assorbi energia, le tue foglie, per ultime devi ringraziare. La mia anima reclama perché dal suo bicchiere che succhi vita. Se almeno finisse, si facesse vuoto questa bevuta. Così non è. Ciò che passa per te non dice addio. Ciò cioè che passa per te torna, torna, torna, e si fa pioggia.